Salve gente e benvenuti in questo nuovo fantastico video! Sono le 23.10, quindi forse è meglio se non urlo. Già, che non si mette a registrare alle 10 dopo tutto, cioè alle 11.00. Tutti si mettono a gridare mentre registrano un video per YouTube. In ogni caso,. In in ogni caso, oggi siamo qui, oggi sono qui, per farvi vedere dei siti che ho trovato su internet, che sono interessanti, ma soprattutto sono inutili. Sì, sono i siti più inutili, ma proprio inutili, cioè non servono a niente, che ho trovato su internet. Quindi io direi di cominciare con il primo. Allora, questo qua si chiama, aspettate che vi mostro un attimo Chrome qua. Ciao, salve, buongiorno. Il primo si chiama Il Slap. Se sapete l'inglese magari sapete che cosa significa. Bene, Sì, se sì, sì, non si fosse imparato Chrome. Allora, in ogni caso il vuol dire penso sia Anguilla se non sbaglio, ehm. Uh, il anguilla, sì, difatti eh, lo sapevo <ride> traduttore nato, traduttore nato in ogni caso siamo su sto sito che si chiama il slap e se il vuol dire anguilla e slap vuol dire schiaffo già potete schiaffeggiare sto tizio con un'anguilla figo eh beh lo so cioè è bellissimo cioè, ma cos'è ma dai ma è bellissimo in quello che poi attaccato alla faccia del tizio rimane la bava dell'anguilla che schifo io però voglio conoscere il genio che ha creato sta roba per favore fatemelo conoscere aspetta made by act, act, act normal atti normali ovvio carino no ciao se, siamo at no ma carino fatto bene sto sito ah questo qui no questo qui è il tizio dell'anguilla è lui sono Act Normal, fanno robe per brand, start up oppure just for fun. Tranquilla. E il bello, che ho scoperto di sto sito, di Act Normal, che se io vado in un'altra scheda, se guardate poi il nome della scheda di Act Normal cambia in Get Back in here. Cioè mi dice di ritornare indietro. Guardate, adesso c'è scritto Act Normal, dopo un po' esce fuori Get Back in Here. Fantastico! Vabbè, eh, chiudiamo sta scheda e continuiamo a schiaffeggiare sto tizio con l'aquilla. Ora lo farò per sempre sta roba. Ma basta perché dobbiamo proseguire... Uh, minonna. Dobbiamo proseguire con il prossimo. Ma va? Che è un sito inutile, però è fatto bene perché devo dire che è molto interessante. Si chiama Pointer, Pointer. Allora, sapete bene che Pointer vuol dire puntatore, quindi puntatore, puntatore non si capisce bene, però se lo conoscete già, il nome alla fine c'entra. Lo apriamo e ricarichiamo un attimo la pagina perché niente spoiler e ci compare questa schermata si prega di spostare il puntatore mi immagino il puntatore del mouse no, togliendo l'immagine quindi lo metto sullo schermo lo tengo fermo un attimo e questo sito, fantastico trova una foto in cui c'è una persona che, che con il dito indica il puntatore c'è, fantastico! che roba è? guarda eh eh, questo qua non è venuto proprio benissimo. Però c'è. Wow! Sposto il puntatore, guardate! C'è il dito! Ma è fatto benissimo! Io vorrei vedere il codice sorgente. Fammi vedere il codice sorgente pagina. Io in dispiace, sono curioso perché voglio capire come l'hanno fatto. Ah! Serio! solo sta roba vabbè pensavo di qualcosa di un po' più wow in ogni caso cioè io in questi siti proprio mi, mi ci perdo guarda, guarda questo qui è perfetto è perfetto indica perfettamente cioè wow Oddio, qua apro direttamente tutti indicano lì, che bello, wow, vabbè, direi di continuare con il prossimo sito che è senga.dk, e direi che è un sito magnifico, guardate, lo apro, già, è proprio un cane che lecca un vetro. È bello che si ripeta all'infinito. Fa un po' schifo dopo un po'. c'è. Cioè... il mezzo è tutto sporco. Perché lo sta leccando? Che cosa si trova in buono? Madonna, sembra che c'è gli occhi sopra azzurrissimi. Spoiler, ce li ho verdi. Oddio, no. Ho smesso di dire... Ok, ok. Poi dire che questo qui è il sito più bello secondo me. È ovvio, è ovvio che questo è il sito più bello. Ma continuiamo con il prossimo, ovvero... Watching grass grow. Forse sapete già cosa vuol dire. Watching, guardare grass, erba, grow, crescita, cresce. Quindi guarda l'erba che cresce. Guardate, ah, devo aggiornare un attimo la pagina. Questo ah, è un magnifico sito in cui c'è una webcam dell'erba. Tra l'altro penso in un posto in America, dato il fuso orario. Però devo dire che è super aggiornatissima, perché sta webcam indica le 15.19, qua sono le 23.20. Ah, anche adesso è 20. Cioè, c'è proprio un ritardo di praticamente pochissimo. Però è bellissimo. Tra l'altro se sposto il mouse c'è pure un, un tagliaerba. Cioè, che bello. Poi qua puoi mettere un super size. poi, cioè, è fatto benissimo perché... Torniamo alla visuale normale dice pure la temperatura che c'è, l'umidità, la pressione, il vento, pioggia, se c'è pioggia, neve C'è stata, sul serio? Neve nelle ultime 24 ore? Ah no, assenza di pioggia e neve nelle ultime 24 ore Devo leggere, madonna, devo imparare a leggere Comunque, cioè, è fantastico, Il bello Che poi puoi mettere anche la musica di sottofondo E' bello che c'è anche scritto aggiungi il tuo commento erboso. Erboso. Va bene. Sì. Ovvio. Poi proseguiamo, scendiamo un pochino. C'è il fantastico perché c'è... Oh ciao, buongiorno. Sta webcam. C'è da più di 12 anni Capite? C'è da 12 anni c'è sta webcam E qua in due minuti Vi mi fa vedere un enorme timelapse Dal 2006 Dal 2006 Cioè ma è un mito È un mito Oddio Che è Halloween 2008, evviva, sono nato io. Aspetta, eh? sono nato ora, ecco eh? orgoglio. 2009, vabbè, eh, basta guardare 12 anni di falciolo del prato. Poi, eh, ciao, buongiorno. Perché siete tristi? Ragazzi, che facciano che falciano il prato? Ah qua c'è proprio il tizio che Fighi, fighissimo, fighissimo, date un premio a sto tizio per favore, però vorrei sapere dov'è, dov'è, dov'è, dov'è, dov'è, dov'è, sto posto, in ogni caso questo era l'ultimo purtroppo, era l'ultimo fantastico super... Questo era l'ultimo sito, fantastico, bellissimo, assolutamente approvato, voto 10, quindi direi che per oggi ci possiamo accontentare, oddio c'era c'era una zanzara sul, sulla videocamera e quindi c'era una zanzara, vi interessa molto eh? Comunque direi di finire qua, noi ci vediamo con un prossimo video, ne ho già registrati più o meno... Madonna, basta, non devo toccare il tavolo. Ne ho già più o meno registrati due, due video, Sì. quindi ci possiamo vedere alla prossima. Ciao! Evviva, si torna ad editare alle 11:30. e mezza. Che bello, che bello editare, che bello.